Fiducia in se stessi, Uff, bel tema eh? Io non sono un grande fan della fiducia in se stessi, nel senso che non penso che sia necessaria per ottenere risultati, però penso che ovviamente quando hai fiducia in te stesso, in te stessa è tutto più facile, perché? Perché approcci le cose in modo diverso, no? ti senti più energizzato, ti senti più ispirato, ogni ostacolo diventa semplicemente come un gioco, no? un livello di un videogame che devi sorpassare, ovvio che approcciare le cose così è in modo molto più positivo, piuttosto che con zero fiducia, uno è sempre titubante, dice oh mio dio non ce la farò, ho già fallito 30 volte perché la 31esima deve funzionare, e quindi è così: ecco, fiducia in se stessi, lo ripeto, non è necessaria per ottenere risultati. Io ho ottenuto tanti risultati con zero fiducia, ci sono grandissimi artisti che hanno zero fiducia in se stessi, ma invece di starsene seduti a piangersi addosso usano questo senso di zero potere, questo senso di quasi rabbia, rassegnazione interiore per produrre delle opere stupende, quindi in realtà non è necessaria, però abbiamo detto che aiuta. La fiducia in se stessi non è che uno nasce, con la fiducia, oppure no. Uno quando nasce è limpido, se torniamo all'esempio dell'arte, uno è una tela bianca, no? Poi dipende dalle esperienze che fai, da come sei cresciuto, da, dalla scuola, dai genitori, certe esperienze ti danno più o meno fiducia e quindi a un certo punto hai un X livello di fiducia in te stesso, in te stessa, oppure non ne hai. Perché queste esperienze ti danno questa fiducia in te stesso, oppure no? In realtà non sono proprio le esperienze, no? Ma è il modo in cui tu vivi queste esperienze, ad esempio se tutti guardiamo un incidente in strada, no? due auto fanno un incidente ognuno di noi ha una versione diversa ognuno di noi eh, sente la cosa in modo diverso, se poi magari ci scappa il morto, c'è un ferito grave ognuno reagisce in modo diverso, io quando ero piccolino dopo aver visto un incidente in strada con una persona che purtroppo è morta sono rimasto male per giorni e giorni, i miei amici non se lo ricordavano neanche perché ognuno vede le cose, le sente, dà un significato alle cose in modo diverso e lo stesso è per le esperienze, no? quindi certe persone danno un significato alle esperienze che vivono, che poi le porta a sentirsi sfiduciate, altre persone danno un altro significato e quindi poi le porta a sentirsi non dico con più fiducia, ma non gli fa né caldo né freddo. Perché viviamo le esperienze in un certo modo? Perché diamo questo significato? Questo è un discorso un po' lungo e va a rifarsi alle convinzioni che abbiamo, convinzioni appunto che si formano nei primi anni della nostra vita. Ma se io penso di non essere capace. di o di avere talento artistico ad esempio, è ovvio che ogni errore che farò quando sto facendo un disegno mi abbatterà la fiducia, perché? Perché la mia mente associa questo errore, una riga storta, al fatto che non sono capace, al fatto che non ho talento e, e quindi anche solo una riga storta può massacrare la mia fiducia. Questa è una storia vera perché per tanti anni mi sono sforzato di disegnare in un certo modo a me piace l'arte se non lo sapete faccio arte di disegnare in un certo modo di, eh, di ricercare la perfezione delle forme di tutto e ogni minimo errore mi massacrava mi buttava a terra avevo una voce qua che mi continuava a ricordare tu non sei capace tu non sei capace sei senza talento non lo fare più ricapitoliamo esperienza gli diamo un significato che dipende dalle nostre convinzioni il modo in cui viviamo questa esperienza Alza la fiducia in noi stessi o abbassa la fiducia in noi stessi oppure la lascia neutra, non tutte le esperienze ovviamente hanno un impatto sulla fiducia in noi stessi. Il modo migliore per aumentare la fiducia in se stessi non è tanto quello di mettersi lì e dire io sono bravo, sono capace, sono bravo, sono capace, sono bravo, sono capace. Perché semplicemente stiamo dicendo a noi stessi, siccome mi sento incapace, continuo a ripetermi che sono capace. Ma la sostanza non cambia. Il modo migliore è quello di fare esperienze, ottenere risultati che poi danno un boost alla tua fiducia. Questo è il modo migliore. Però uno dice, eh ma come faccio a, a fare esperienze, e risultati, se ogni volta che devo fare qualcosa ho sempre questa sensazione che tutto andrà male. Questa sensazione che non sono capace, per evitare questa cosa bisogna andare alla radice, No a capire perché do un significato a questa esperienza che poi mi dà sfiducia perché do questo significato da dove arriva questo significato cosa la mia mente sta assumendo quali sono le mie convinzioni arrivare proprio alla radice in modo da non curare più gli effetti ma da guarire la causa oggi però non faremo niente di tutto questo ma faremo una cosa che è altrettanto utile andare a guardare come ci comportiamo ovvero che mindset abbiamo come approcciamo la, la realtà la vita, i progetti, i lavori da fare in generale i problemi qualsiasi cosa quando ci sentiamo senza fiducia in noi stessi perché perché i nostri comportamenti le nostre azioni determinano i nostri risultati allora andare a vedere cosa faccio praticamente ed effettivamente concretamente nella vita di tutti i giorni quando non sento fiducia mi aiuta a guadagnare un po di coscienza di me un po di conoscenza su come questo ha un impatto sui miei risultati e poi magari ad accorgersi che se in un momento di non fiducia e quindi poi a fermarsi, no? quindi a non fare certe azioni, magari o a non tenere certi comportamenti, ma non ci fermeremo qua, andremo poi a guardare anche dall'altro lato che comportamento ho, che mindset ho, che cosa faccio quando invece mi sento pieno di fiducia. E questo perché? Perché vedrete come sentirsi pieni di fiducia è una scelta e come si può veramente così in un attimo ritornare ad avere fiducia in se stessi, ok? Non serve nessuna preparazione,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 Immagina di vedere una porta ora davanti a te e sapere che dietro c'è la stanza della sfiducia in te stesso, ovvero quella stanza dove quando entri ti senti completamente sfiduciato, completamente sfiduciata. Immaginati ora di camminare verso questa stanza sapendo che dentro non troverai altro che la verità, le tue azioni, i tuoi comportamenti quando senti zero o bassa fiducia in te stesso, in te stessa. Immagina di aprire questa porta e di entrare in questa stanza Immagina proprio cosa vuol dire per te avere una bassa fiducia in te stesso. Immagina come ti senti. Che emozioni senti? Che sensazioni senti? Quali sono i tuoi pensieri quando la tua fiducia è completamente bassa, vicina allo zero? Immergiti ora completamente in queste sensazioni, viviti appieno queste emozioni. Continua proprio a immaginare cosa vuol dire per te vivere sentendo una fiducia in te stessa molto bassa, cosa vuol dire per te vivere con zero fiducia in te stesso, che emozioni stai sentendo? Ecco, rimmergiti proprio completamente in queste emozioni, abbine un'esperienza completa, Immagina ora queste emozioni di poterle sentire in una parte del tuo corpo. Dove le stai sentendo? Ecco, focalizzati su questa zona del tuo corpo dove senti queste emozioni. E ora lascia che queste emozioni escano e ti dicano che azioni compi in reazione a queste emozioni. Che cosa fai quando senti queste emozioni? Qual è il tuo comportamento? Immaginati di approcciare un problema o un obiettivo quando ti senti così. Come ti comporti? Quali sono i tuoi pensieri? Quali sono le tue azioni? Ora immaginati di, di vedere un'altra porta davanti a te e sapere che dietro questa porta si trova la stanza dove senti piena fiducia in te stesso, in te stessa, la stanza dove la tua fiducia è proprio a mille. E immaginati di camminare verso questa porta e di scegli di lasciarti alle spalle queste sensazioni che hai vissuto finora e di approcciare questa nuova porta, questa nuova stanza, completamente vuoto, completamente trasparente. Immagina ora di essere arrivato davanti alla porta e di sapere che dietro c'è la stanza della piena fiducia in te stesso. Immagini di aprirla e entrare in questa stanza e immagina proprio cosa vuol dire per te sentirti pieno di fiducia, sentirti piena di fiducia. Come ti senti quando senti piena fiducia in te stessa, in te stesso? Che sensazioni hai? Quali sono i tuoi pensieri? Continua proprio a immaginare cosa vuol dire per te sentire piena fiducia in te stesso. Che emozioni stai provando? Ecco, lascia che queste emozioni pervadano il tuo corpo, sentile andare in giro per il tuo corpo ed espandersi dentro di esso, finché sei completamente pieno di queste emozioni, completamente pieno di fiducia in te stesso. Continua proprio a sentire queste emozioni, a immaginare cosa vuol dire per te, avere piena fiducia in te stesso, nei tuoi mezzi, nelle tue capacità. Ora immagina di dover approcciare un obiettivo, un problema, una situazione, quando ti senti così, quando senti piena fiducia in te stessa, nei tuoi mezzi. Quali sono le tue azioni? Com'è il tuo comportamento? Che pensieri hai? esperienza forte, eh? Voglio dire, è vero che è un po' una palestra, ma qua è come la palestra, tu guardi un video, lo fai, chiudi gli occhi, non è la vita reale, però, però quando ti immergi, se lo fai bene, e per farlo bene devi semplicemente scegliere di immergerti, se ti immergi davvero in queste emozioni, in questo senso di magari inadeguatezza, di sfiducia, di zero fiducia proprio in te stesso, in te stessa, e guardi, osservi le azioni che compi, i tuoi comportamenti, quello che pensi, ti accorgi di come innanzitutto la realtà è distortissima, ovvero quando guardi la realtà con le lenti della zero fiducia, con quelle emozioni, con lo stato emozionale, con quel mindset, un problema così diventa grosso così, una siepe alta così da saltare diventa un muro invalicabile e così via. Ed è importante guardare queste cose con occhio esterno, no? Come se le vivi ma, le, ma sei anche fuori, no? Perché? Perché così ti accorgi davvero dei tuoi pensieri, delle tue sensazioni e dove queste ti spingono, perché noi pensiamo a delle robe, sentiamo delle robe, questo stato emozionale, emotivo pensierale, ci spinge poi a fare delle azioni, a tenere certi comportamenti, ed ecco che conoscere se stessi in questo senso è utilissimo, perché uno può fermare questo vortice distruttivo al principio. Quindi questa è una cosa che puoi fare già adesso, renderti conto di che azioni fai, di che comportamenti hai in reazione a queste sensazioni che arrivano dal tuo senso di sfiducia, di inadeguatezza, di zero possibilità nei tuoi mezzi. D'altro lato, hai anche visto, hai avuto un'esperienza forte di cosa vuol dire per te sentire piena fiducia nei tuoi mezzi, piene possibilità, piene capacità. Ed è un'esperienza forte, ma non tanto perché wow, ti senti bene dopo. Perché, come hai visto, è bastato un click, è bastato aprire la seconda porta per sentirti così. E quando poi ti senti così, hai tutto un altro approccio alla vita, hai tutto un altro approccio ai tuoi problemi. Ecco che allora un problema che è grande così tu lo vedi come una roba così, ecco che l'Himalaya da scalare improvvisamente si rivela essere una collinetta e così via, quindi qual è il sommario di tutto questo? Due cose, uno, impara a conoscere come ti comporti in modo disfunzionale, ovvero come reagisci a certe emozioni, a certe sensazioni, in modo da cercare di evitare questa cosa, ti garantisco che non ce la farai mai al 100%, non ce la fa nessuno, forse il Dalai Lama, perché siamo umani, siamo soggetti alle emozioni, ma se già riesci a fermare il 50% delle azioni distruttive ti garantisco che ti si apre un'autostrada di possibilità e risultati seconda cosa che puoi fare è imparare a connetterti invece a quella parte di te stesso che ha zero limiti a quella parte di te stesso che non è interessato al fatto che tu abbia o no fiducia in te stesso perché come hai visto basta un click per arrivare ad avere fiducia e quindi se fai entrambe le cose conosci te stesso e poi ti porti dove vuoi essere ecco che veramente... Non ci sono possibilità che tu non raggiunga tutti i tuoi obiettivi, che tu davvero non ti possa realizzare nella vita. Quindi fiducia in se stessi sì, fiducia in se stessi no, quello che conta è quello che fai in reazione a come ti senti o quello che non fai. Attenzione, non ti sto dicendo che ti devi sentire bene per forza, ti sto dicendo che non importa come ti senti, l'importante è che conosci te stesso o te stessa in modo da evitare certe azioni in reazione a come ti senti. E dall'altro lato puoi scegliere in qualsiasi momento di sintonizzarti in quello stato dove sei nel tuo pieno potere, hai piena fiducia interna nei tuoi mezzi, guardi tutte le cose con le lenti delle possibilità, non con le lenti del distruttismo. In bocca al lupo.